Mi scrive una donna di 22 anni che da 10 mesi ha una relazione con un uomo di 30 con cui iniziano ad esserci dei problemi relativi alla sessualità. Cioè, a quanto pare, lui sta iniziando a lamentarsi di sentirsi costretto all'interno del rapporto di coppia perché dice che per lui il fatto di non poter avere rapporti sessuali con altre persone è un elemento di costrizione che quindi gli provoca un calo del desiderio nella sessualità. Non ha più desiderio di avere rapporti sessuali con lei nel momento in cui quello diventa un qualcosa che lo fa sentire costretto a non avere rapporti con altri e questo sembra un elemento un po confuso della questione visto che poi lei aggiunge il fatto che la sessualità è piacevole ma è piacevole soprattutto per lei nel momento in cui lui invece anche dopo che ha raggiunto l'orgasmo lei lui a un certo punto smette di portare avanti il rapporto sessuale perché sente di non riuscire a raggiungere l'orgasmo sente che potrebbe andare avanti a un tempo indefinito senza innescare l'eiaculazione e in questo senso mi sembra di capire che il rapporto sessuale non lo portano avanti per una tempistica comunque adeguata per eh, più di mezz'ora, tre quarti d'ora. Solitamente quando si parla dell'impossibilità di raggiungere l'orgasmo, si parla di rapporti sessuali che durano comunque dai tre quarti d'ora all'ora e che dopo quella tempistica di stimolazione, eh, comunque non sono riusciti a, ad arrivare fino all'orgasmo. E questo, però. Nel momento in cui viene descritto come un problema di desiderio sessuale, viene descritto in un modo più confuso, un po' confusionario. E Mi sentirei quindi suggerire che l'argomento può essere affrontato, ma può essere affrontato soltanto a patto di iniziare a considerarlo in modo diverso. Perché la persona che mi scrive infatti mi chiede come posso effettivamente aiutarlo su questo aspetto di desiderio sessuale nel momento in cui riguarda un limite che è coerente con il fatto di essere nel rapporto di coppia, sul fatto di non poter avere rapporti sessuali con altre persone. E, e se dice se il problema è questo, poi alla fine eh, come vado ad affrontarlo? È Un problema risolvibile? E quindi mi sentirei di suggerirle come risposta, sì è risolvibile, però soltanto a patto di iniziare a considerarlo in modo diverso, perché infatti quello che mi state descrivendo non è essenzialmente un problema di desiderio sessuale, ma è un problema di eiaculazione ritardata o impossibile che poi in secondo piano, in seconda battuta, va a innescare quello che è un problema di desiderio sessuale. Quindi abbiamo un problema di eiaculazione ritardata o impossibile, che forse per questa persona è permanente e situazionale e gli accade sempre ogni volta che lui si trova coinvolto in un rapporto significativo, mentre invece parliamo di un problema di desiderio sessuale ipoattivo acquisito e situazionale o generalizzato. Questo non è chiaro. Eh, che sembra probabile che sia situazionale nel momento in cui lui pensa di non avere più desiderio di avere rapporti sessuali soltanto con lei mentre con le altre avrebbe desiderio ma quello che infatti è il fraintendimento su questo è che il problema qui è sull'andare a lavorare sull'eiaculazione ritardata impossibile che lui effettivamente ammette di avere come problema tutte le volte in cui si trova in una relazione sentimentale significativa che quindi la perfetta dimostrazione è che è quello il problema su cui andare a lavorare. Ed è un problema che non è tanto legato alla partner o quello che fa la partner, ma è legato molto probabilmente a un suo sentirsi costretto non dalle limitazioni che la partner sta imponendo, ma alle limitazioni che lui si sta autoimponendo all'interno di un rapporto di coppia. E non riguardano il fatto di far sesso con altre persone. Tendenzialmente quando si parla di questo tipo di limitazioni, di questo tipo di costrazioni, riguardano molto il cosa lui intende come vincoli legati a una relazione di coppia significativa. Immagino che molto probabilmente non sia un qualcosa legato al posso far sesso soltanto con te, ma molto probabilmente riguarda il che cosa sento di dover fare quando sono in una relazione di coppia significativa. Magari potrebbe riguardare il quanto tempo ti devo dedicare, quanto devo venirti incontro nelle tue richieste, quanto spesso dobbiamo avere rapporti sessuali insieme, o quanto dobbiamo gestirci certe cose, o quanto devo rinunciare a fare altre cose che possono essere legate al mio tempo libero, alle mie passioni, o ad altri impegni che vorrei avere. Non è detto che questo sia un qualcosa legato espressamente al sesso, e anzi... È probabile che il sesso in questo caso venga visto solo come alternativa via di fuga alla possibilità di avere rapporti sessuali con persone di cui non gli interessa niente. È possibile che per lui il problema di eiaculazione ritardata o impossibile sia legato proprio a un modo importante di dare attenzione alla sua partner al punto tale da sentirsi obbligato a dare importanza alla sua partner così che... Questo diventi un vincolo che renda poi la sua partner un peso in un rapporto sessuale che invece sarebbe forse molto più leggero e divertente nel momento in cui lui riuscisse a liberarsi da questa sua idea di dover star dietro alle aspettative di qualcun altro. Che è un qualcosa che forse può anche avere una un peso dal punto di vista relazionale nel momento in cui è possibile che siano state fatte anche delle richieste però poi è un problema individuale nel modo in cui lui ha preso queste richieste e le ha sentite con un ulteriore carico, un ulteriore peso a cui dover dar credito a cui dover eh, soddisfare, a essere all'altezza, senza mettere un filtro Sentire di dover fare qualcosa senza capire e senza riuscire più a capire il motivo per cui voler fare quelle cose. Ed è quello l'elemento. Il lavorare su se stesso nel cercare di rendere più volontario tutto questo suo modo di vivere la sessualità e il rapporto di coppia che è un qualcosa che forse quest'uomo di 30 anni vive in modo meccanico eh, anche a seguito di tutta una serie di esperienze relazionali in cui ha sempre vissuto con queste aspettative con questa intensità trovandosi sempre poi un po fregato probabilmente nel non riuscire a essere all'altezza di quelle aspettative che avrebbe invece voluto mettere in pratica e quindi magari peggiorando questo suo criterio nel tempo questo è un lavoro quindi che riguarda il suo riuscire a capire meglio il problema a definirlo in maniera più chiara a gestire più volontariamente il contatto con i propri pensieri e con le proprie emotività che è sempre lo specchio delle proprie opinioni quindi durante il sesso è molto probabile che da parte sua emergano tutta una serie di emozioni ed è probabile che siano emozioni legate alla paura, alla tristezza, emozioni legate al pensiero di doversi controllare, dover fare, dover fare, quasi come a star facendo un lavoro piuttosto che non a star facendo qualcosa di piacevole, ed è quello un elemento su cui è importante che lui impari a lavorare per vivere la sessualità con maggior benessere sia per se stesso che per la coppia. E questo è un qualcosa su cui lui potrebbe lavorare individualmente, però mi sento di suggerire che sarebbe molto utile che lui su questo invece provasse a lavorarci in coppia provasse a lavorarci in una psicoterapia di coppia perché spesso capita che quando si lavora sull'eiaculazione ritardata o impossibile poi il sintomo venga risolto ben prima di quanto invece non si riesca a costruire quella eh, consapevolezza, quella cultura emotiva nel gestirsi in un modo più salutare e quindi a volte capita nella terapia individuale sull'eiaculazione ritardata o impossibile che la persona poi riesca a capire qualcosa di quello che sta succedendo riesca a approcciarsi al sesso in modo più soddisfatto e poi successivamente quindi dica ok ho risolto il problema per cui avevo contattato lo psicoterapeuta il sessuologo e quindi non ho più nessun motivo di lavorare su me stesso perché il risultato l'ho ottenuto mentre invece quello che eh, così facendo sta, sta portando avanti è il fatto di aver risolto ok sul momento la questione però c'è il rischio che questa questione poi riemerga in tanti modi in altri aspetti del rapporto di coppia quando le cose cambieranno, quando si aumenteranno gli impegni, quando la situazione si farà più stressante, eccetera, eccetera. Quindi... Quello che serve invece è cercare di fare un lavoro che coinvolga la coppia in modo tale che la coppia inizi a capire meglio qual è il ruolo delle emozioni all'interno delle dinamiche di comunicazione di confronto del rapporto di coppia, così che entrambi riescano poi a farsi forza e a collaborare nel costruire un modo più salutare di vivere l'emotività di entrambi e questo è importante che venga da un partner piuttosto che non da uno psicoterapeuta perché poi lo psicoterapeuta eh, ha comunque questa, questo ruolo di eh, essere comunque quello che viene pagato ad ore e quindi quando uno psicoterapeuta dice eh ma su questa cosa ok ho capito che lei ha risolto quello che lei riteneva essere il suo obiettivo ma servirebbe che lei approfondisse questo o quest'altro per rendere stabile il suo risultato questo non da tutti viene vissuto come un messaggio collaborativo ma a volte viene vissuto come una richiesta un po' maliziosa di provare a guadagnare ulteriormente su una prestazione professionale e quindi lì il fatto che eventualmente la coppia abbia una sua autonomia, riesca a lavorare un po' da sola sulla questione, quello è un elemento che spesso garantisce un risultato migliore e più stabile per il futuro della relazione di coppia in cui in questo caso lei ha fatto una richiesta d'aiuto scrivendomi ma è importante che quindi lei riesca a spiegare a lui qual è poi la natura concreta del problema su cui lui invece sta facendo confusione così che lui riesca a fare invece una richiesta d'aiuto riesca a proporre una richiesta d'aiuto che alla fine è sempre il primo passo per migliorare